Salve! Prima di iniziare vorrei ringraziarvi di cuore. Show a caso ha registrato un seguito davvero incredibile, tanto che YouTube è stato letteralmente invaso dai reaction video alla scorsa puntata. Sembrerebbero quasi degli stratagemmi per sterminare l'umanità. Ma dai, ci dica, è davvero così? Uno! Uno! Ah! almeno una parte di tutto questo affetto, leggerò tra i vostri commenti quelli che più mi hanno colpito. Ma non c'è tempo! Dalla regia mi dicono che non c'è tempo e ci sarà una brevissima sigla perché non c'è tempo! Il primo collegamento di oggi nasce da una domanda irrisolta, quasi morbosa, che molti si pongono. Ma che aspetto hanno le spiagge più rinomate al mondo durante la bassa stagione? Gli impianti balneari sono davvero deserti? Niente bambini che ti prendono a pallonate o bulletti che ti rubano il gelato? Lo chiediamo al nostro inviato, collegato in diretta da Ibiza. Ma come Ibiza? Tubercolosi, il mar sottile che tutti noi stimiamo e amiamo ha rilasciato una dichiarazione spontanea in esclusiva ai nostri microfoni. Eccola! Ciao a tutti, sono la tubercolosi. Probabilmente non avete mai sentito parlare di me, se non per via indirette, tramite qualche film di rievocazione storica, cose così. Eppure pensate che fino all'Ottocento ero temuto anche nelle corti più facoltose d'Europa. Invece ora sono ridotta a mietere qualche vittima sporadica in qualche paesello sottosviluppato che non ha accesso alle cure mediche di base. Ciononostante guardo al futuro con fiducia. La recente crisi economica mondiale mi fa ben sperare in qualche bella carestia. E anche questo crescente complottismo antivaccinatorio è un buon segnale. Chissà. Magari un giorno potrò tornare alla ribalta anche tra di voi. Teniamoci in contatto. Grande tubercolosi, siamo tutti con te! Ora abbiamo un altro collegamento in diretta, perché a quanto pare dei vandali hanno imbrattato un muro, dico bene? Dai, veloce che abbiamo poco tempo. Dobbiamo andare in servizio sulle cento cose della Pasqua, e quello è abbastanza Sì, sì, confermo uno sfregio, uno sfregio terribile. Il muro alle mie spalle eh, originariamente decorato da una splendida campitura di muschi e licheni è stato sfregiato da questi Eh, ho capito, ho capito veloce, il problema è che se leggo più veloce poi la gente a casa non capisce un cazzo. Sì, dai, stai andando bene, per favore, va avanti, vai avanti. Dai che mi stai mangiando il notaggio sulle cento cose della Pasqua, quello lì fa ridere, non sta puttana... Mandali, che a quanto è emerso da testimonianze oculari indossano vestiti larghi, il cappello rovescio e masticano gomme con la bocca aperta. Una gioventù bruciata che... Allora facciamo una cosa, tu vieni qua nel Bronx, io vengo là in studio e poi vediamo... Sono desolato ma non c'è più tempo per il servizio sulle 100 cose che odio della Pasqua. Chiedo allergia, però se è possibile recuperare il testo e mandarlo in scroll verticale. È possibile, mi dicono che è possibile, facciamolo. Perfetto e anche per oggi è tutto, alla prossima! pa <laughs> ta